Mi chiamo Shaq Kijop, vengo dal Senegal, sono arrivato in Italia nel 2007. Quando sei in Africa tu pensi che vedendo la TV, TV ti fanno vedere un'Europa che tu pensi che qui così puoi trovare facilmente un lavoro per poter aiutare i genitori. All'inizio diciamo, era molto difficile senza lavoro senza documenti, senza... era proprio difficile veramente. All'inizio vendevo le borse, poi dopo non mi andavo più a fare questo. Ho iniziato a imparare l'italiano. Dopo, dopo le rivolte di Rossarno abbiamo iniziato questo progetto. Questo progetto si chiama Barikama, che vuol dire in lingua Bambara resistente, perché il progetto è nato dopo le rivolte di Rosarno, dopo le rivolte contro l'esfruttamento e il razzismo. Facciamo lo yogurt biologico, e compriamo il latte e facciamo yogurt che vendiamo ai mercatini terra a terra, ai gruppi d'acquisto solidale. E facciamo anche consegna al domicilio. Le yogurt li facciamo a un caseificio che è a Martignano, dopodiché portiamo, facciamo la distribuzione su Roma con i bici. Sì, ogni settimana facciamo 200 litri di yogurt e riusciamo a venderla su tutto Roma. Vogliamo aumentarle, arrivare fino a 1000 litri o 500 e avere, abbiamo anche lanciato perché vogliamo anche avere delle mucche e avere, vendere il nostro latte e vogliamo diventare dei imprenditori qui. Li abbiamo conosciuti quando nel 2011 è circolata all'interno della rete gas del, di Roma una, un appello da parte loro che dicevano che volevano incontrarci per, per farci assaggiare il loro yogurt e parlarci del loro progetto sociale. Li abbiamo invitati qui nel gas Rivoluzionario, e abbiamo assaggiato il loro yogurt, ci è piaciuto, loro sono simpaticissimi e quindi abbiamo deciso di continuare con loro e li abbiamo praticamente quasi adottati. Diciamo. Il progetto è interessante perché anche la scelta del prodotto eh, da una parte riprende un'abitudine loro culturale, loro lo mangiano lo yogurt, lo preparano, ci cioè diceva Abu Bakr che la mamma lascia il latte in una zucca la sera e la mattina dopo trova lo yogurt. Quindi è un prodotto che sanno gestire ed è un prodotto che dal punto di vista igienico si, è facile da tutelare per cui eh, hanno, hanno, sono riusciti a a trovare un mercato senza avere problemi di tipo alimentare, poi loro si sono, hanno cominciato un percorso di formazione eh, inizialmente con me poi si sono eh, associati con un casale per cui stanno mettendo in regola anche dal punto di vista dell'HCCP, però la cosa fondamentale è che il prodotto è buono. Vogliamo che la nostro l'esperienza diventa un esempio per tanti altri africani che, che hanno subito lo sfruttamento nei campi e continuano ancora a subirlo e speriamo che diventa un'attività grande che può dare lavoro a tanti altri africani.